Ciao ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video E siamo qui per sfidare il portiere di YouTube Italia Signore! Eccolo Qua wow, rimbomba tutto Eccolo ne sembra WWE Signori, eccoci qua Com'è ragazzi? Bentornati, bentornati, bentornati. L'ultima volta che avevo vi ho visto Sei un ospite nel nostro canale a questo giro Ti ringraziamo Mamma mia, signori Mi hanno averci invitato concesso, a casa L'averci concesso la presenza di un portiere così importante vediamo, Oggi vediamo. Fabio ti sfiderà come, come ti senti? È bello carico qua È bella tosta Sicuramente non tornerò normale ah, Grazie Non tornerò normale dopo oggi Avremo, un... quando è? un paio di giorni da passare qua, quindi vedremo vedremo come reagirò di corpo di fisico e naturalmente nel vostro campo come sarà, questo iniziamo già a crociare la porta quindi già mi piace, però vediamo vediamo come si comporta lui, come mi comporto io come mi comportate voi due in cabina di regina niente, come funziona sta sfida? Per quanto riguarda la prima sfida saranno degli shout out in cui Fabio avrà 7 secondi di tempo per andare a battere Ragnar e vedere se appunto riuscirà a segnare oppure no, sono 10 shout out in generale, vedremo come se la caveranno i due ragazzi, vedremo anche come se la caverà Ragnar col pallone a rimbalzo controllato vediamo, si ferma immediatamente Insomma, uno ostacolo in più per il portiere più forte di YouTube Italia. Posa il pallone. Quindi, pallone ufficiale del calcio a 5. E Te lo diamo subito, rag. Eccolo qua. Quindi, eh, questo qua, signori. Oh, non puoi sbagliare è casa tua. Mi raccomando, perché poi un giorno verrà da me. Però poi c'era un avversario. Che comunque, detto questo, signori. Condoglianze. Lo sanno, lo sanno, vai, basta, è che che anche lo Beh, dico Che vinco il migliore Ora ragazzi ho impostato i 7 secondi A breve darò il via Allora è tutto pronto Questa volta non al palazzetto dello sport di Baricella Bensì a Bergamo Vediamo come se la caverà il giovane atleta classe 2002 Nei confronti del portiere più forte di YouTube Italia Allora 3, 2, 1, vai è partito ora, Fabio punta subito velocemente, Ragnar la pinta la sola e poi oh, la palla si perde sull'esterno della rete, bellissima la giocata di Fabio che fa fuori secco Rugg, come l'hai vista Rugg? Eh, molto rapido, molto rapido. Bene, ora c'è la mia risposta. Aspetto la cosa più facile, forse Fabio. Qua il tiro con il destro. Sul macino forse sarebbe andata diversamente. Si vede che a suo agio, si vede che nel mondo del futsal il pallone è più piccolo. Insomma, vediamo come se la caverà a rag. Va anche molto più veloce rispetto al pallone di calcio 11. Allora 3, 2, 1, vai. È partito Fabio, solida conduzione col sinistro. Se la sposta sull'esterno quanto manca? 3 secondi alla fine la palla si perde nuovamente sul fondo Fabio non riesce a beccare il centro della porta Sì, con i secondi riesce a rimanere anche nei tempi bravo Ragnar, in questo caso a non andare giù troppo in fretta, ha coperto bene la porta lo sa anche lui lo dice 3, 2, 1, vai è partito nuovamente il controllo con la suola questa volta guarda Rag, ci pensa un po' va sul destro, cerca lo spazio per tirare ma manca pochissimo, 1, 0 e sulla sirena, sulla sirena arriva il primo gol di Fabio, incredibile proprio allo scoccare, nell'ultimo secondo di gioco riesce a eludere così l'intervento di Rag che va a terra come l'hai vista, Rag? Mi sono dimenticato del tempo, tempo. Sì, è perché ha avuto un buon momento di cambio 2-1! Ha giocato con l'orologio qui, Fabio e eh, ce l'ha fatta fortunatamente per lui. Andiamo con il quarto 3, 2, 1, vai. Parte sempre con la classica conduzione, guarda Rag! E eh, lo spiazza secco questa volta, dopo 3 secondi di gioco, Rag non se l'aspettava, aspettava il duello in 1 contro 1, duello che mezzo. non è arrivato. È arrivato invece il secondo gol di Fabio. 3, 2, 1, vai. È partito ancora il controllo, qua con sulla guarda, Rag la finta, il doppio passo, la palla rimane lì, attenzione, manca due, uno, il tiro, Rag tocca, wow, wow. provvidenziale qui l'intervento uh. col polpaccio destro se non ho visto male che devia sul oh. fondo. È lenta prima Rag in questo caso, eh, ha chiuso le gambe prima, sapeva che Fabio stava aspettando soltanto quel buco lì, molto attento il portiere. È rimasto in piedi fino all'ultimo, molto bene qui, il portiere milanese si può dire. Sesto tiro, vediamo se Fabio riesce di nuovo a pareggiare le cose. 3, 2, 1. Parta ancora, guarda subito Rag, fa finta di tirare Cerca lo spazio per il destro, va sul destro Tocca Rag, ma non è sufficiente Perché Fabio fa il suo terzo gol Bellissima qui la sfida Bellissimo il duello, Rag Fabio Questa volta Fabio ha deciso di guardare negli occhi Rag Di sfidarlo, è rimasto fino in piedi Però Beh, il portiere no, no, no. Peccato, ci è arrivato pure abbastanza bene su questo pallone Poi è stato anche un po' fortunato qua Fabio Possiamo dirlo, di nuovo parità 3, 2, 1, vai Parte Fabio, controllo con la sua, guarda sempre Rag, si sposta la palla sull'esterno, ora temporizza un po', gioca col cronometro, ma non c'è tempo, ora cerca lo scadetto! Rag capisce tutto, ma anche qualora il pallone fosse eh, entrato, ]issimo, non ]issimo. ci sarebbe stato il tempo a sufficienza per convalidare questa rete. Rag, non può subire un'umiliazione del genere, Fabio qua, un po' troppo spavato. Si accettano scommesse, secondo te questo lo fa? No, Rag, para no, no, anche no, questo! Se il Rag para questo, deve venirci a farci un urlo in telecamera davanti alla nostra postazione, Rag. 3, 2, uno, vai Parte subito Fabio la conduzione Fabio punta secco rag Lo spazio sul sinistro Non lo trova Poi entra sul destro oh La punta bello, No, arriva il gol di bello, Fabio qui bello. Volevo l'urlo di rag in telecronaca, In telecamera Ma non è arrivato Cavolo Non so come me pure toccato Eh, Fabio qua si è giocato quasi tutti i 7 secondi È eh. partito anche leggermente prima Stai attento che No, no Stai 3, rischiando 3, Stai 3, rischiando 3, No, no, vale, vale però Rischia la penalizzazione Stai, stai attento Nono tiro, 4 a 4 3 2 uno, vai Parte uguale, parte sempre col sinistro, non vuole usare il destro Guarda Rag, e ora va secco Dal lato destro di Rag, lo infligge così Per la prima volta Fabio va avanti, attenzione Ancora una volta ha cercato questo tiro di prima Tre, due, uno, vai Partito ora, attenzione Fabio, guarda Rag, va sul sinistro Attenzione Fabio Gol, gonfia l'esterno della rete 6 a 4 Fabio, raggio non può ah, nulla no. Prime impressioni e Allora, non riesco a orientarmi bene con le linee Cioè, sembra tipo di coprire la porta Poi invece tipo, riesco, tipo i primi gol sul primo palo Io pensavo di essere ben oltre quindi dico, cavolo, ormai si tira la sbaglia, cioè non entri. Invece, tu invece come l'hai visto? È stata esatto, bella sfida Ma dato che comunque, magari non vedendoti troppo vicino Era più facile segnare Quindi, sì, Comunque quando mi copri lo specchio è più difficile Beh, ovviamente Sì, comunque, cattandosi c'era ancora lo spazio per segnare E comunque è stato bravo, si vede che comunque è il Campo di casa. Comunque per spezzare una lancia a favore di Ragnar si può dire che questo non è un campo ufficiale di calcio a 5, anche per questo non riusci ad orientarti con le linee. Quindi, sì. Vabbè, <ride> ah però dai, tutto sommato è stata comunque competitiva fino alla fine, dai. C'è da dire, la prima sfida è stata bellissima, ragazzi, adesso, però bisogna andare con la seconda. Vediamo come ve la caverete con i tiri da fuori in movimento. Allora, ragazzi, datevi battaglia ancora una volta. Date spettacolo. Io qui mi aspetto una reazione di Ragnar E qua secondo me è un po' più difficile segnare oh. yeah. Adesso devo per, forza vincere, devo per forza vincere, Allora, proiettiamo. C'è all'interno di quest'altra sfida Il pallone questa volta lo diamo a Fabio La concentrazione negli occhi di Fabio Che ora guarda fisso Ragnar Ragnar guarda fisso quest'ultimo Sembra una Pulp Fiction di amore Ma non è così Sembra un episodio di Dragon Ball Tipo con Gabriele eh, Testa guarda. Allora 3, 2, 1, vai Controllo con la suola, molto leggero e fa partire una bordata che trafigge Ragnar. Qui molto bene Fabio, pensavo che avrebbe strozzato il tiro perché se l'è allungata poco. 3, 2, 1, via! Sempre classico tocco morbido e la risposta di Ragnar che ci mette le manone. Ho cambiato angolo Fabio in questa circostanza. Eh. Ma lo vedremo un tiro da futsal, un tiro con la punta. In movimento faccio più fatica a spostarmela e tirare di punta spostandomela lateralmente. Sì, Mi trovo meglio a calciare così ovviamente essendo abituato a calcio. Fabio subito col mancino wow. Tocca Rag ma non è sufficiente Insomma vicinissimo al secondo intervento utile consecutivo Parte ancora Fabio Il controllo con la sola Guarda Rag Fa esplodere il mancino Rag In spaccata quasi Riesce a deviare lateralmente E la palla si perde verso le gradinate È iniziata bene pure questa sfida eh, Ragazzi ancora 2 a 2 Ancora tirata questa partita Dunque vediamo Dopo che Fabio ha vinto la prima sfida Adesso si decide tutto all'ultimo tiro Se Rag para vince lui Se Fabio segna vince Fabio Si è aperte molta attenzione. Fabio vedo con uno sguardo un po' deciso, eh. non lo vedo convinto, non lo vedo convinto. Guarda Ragnar invece che sguardo da gladiatore, Fabio, il controllo con la sola il mancino! Rag tocca, ma ancora non è sufficiente e vince la seconda sfida ancora Fabio. Non ce l'aspettavamo. Io non me l'aspettavo Rag, neanche eh. Fabio, neanche Fabio se l'aspettava. Bellissima no, beh, no, la sportività del giocatore del Banza. Lo posso fare di meglio, posso fare di meglio. Mancano due sfide, non posso più perdere. Rag, qual è la difficoltà che hai incontrato più spesso ora passando dalla porta del calcio a 11 a quella del calcio a 5, se posso chiedertelo? Posso dire la verità, non mi sta mettendo in difficoltà la porta a 5. Il pallone Principalmente è un pochino più stretto quindi magari quelli che vai a toccare di solito sono impatti maggiori, non, non ti non vanno a scheggiare cioè li, li blocchi o vanno via o vanno a rimbalzo e, e spari via il pallone c'è una cosa tendo a mettere il gomito o tipo il inconsciamente a mettere tipo a, a evitare di buttare tipo l'osso diretto al, al terreno copri, non ho mai usato copri niente quindi lo vedo come un vincolo ah niente dai è andata bene adesso vediamo no beh, dai, è stato bravo adesso introduciamo quindi quella che è la terza sfida vai Fre e allora come terza sfida vi introduciamo i tiri liberi. Una cosa che va molto di moda insomma nel mondo del calcio a 5 adesso vediamo se avrà imparato anche a calciarli e vediamo anche insomma quale sarà la risposta di Ragnar che viene da due sfide negative. Sono delle belle sfide ragazzi ci stiamo divertendo molto. La concentrazione del numero 11 che adesso può partire è tutto pronto per il momento decisivo il momento che può decidere una stagione. Parte ora Fabio Colmancino Spiazza rag che non avanza Decide di mantenere più o meno la postura Sì ha deciso di non optare magari anche per battezzare un angolo Poi chiaramente il tiro libero di solito si cerca di prendere il più specchio possibile Fabio comunque ha tirato bene ha tenuta bassa l'ha messa nell'angolino Secondo tiro libero vuole tirare subito Fabio C'ha fretta sempre... Vuole andare a casa a mangiare la pasta e i fagioli <ride> Fabio parte il mancino che parata di rag! che con la coscia sinistra insomma in estensione riesce a deviare lateralmente questo è un vero e proprio miracolo Nel miglior tiro di Fabio troviamo anche la miglior risposta di Ragnar che adesso è pronto a continuare su questa scia positiva Parte Fabio col mancino trafigge Rugg che tocca ma non è abbastanza Adesso è 2-1 per Fabio Va Fabio, Rugg Adesso siamo 2 a 2. 2, 2 a 2 2 a 2, questo 2 a 2 che si ripercuote in continuazione adesso il tiro decisivo Fabio, parte col mancino Goal! E qui la parata incredibile di Rag! Goal! Che con la mano a destra devia lateralmente Ma che parata ha fatto Ragnar qui? Eh, Miracoloso non Ragnar Non potevo, non Mi... potevo perdere non potevo, siamo ancora in vita fino all'ultimo Miracoloso Ragnar, non muore mai Lo dice anche lui, l'immortale ancora una volta si dimostra tale Grandissima parata con la mano destra Fabio neutralizzato ancora una volta Tantissimi meriti al portierone Monumentale, complimenti Ragnar Abbiamo fatto veramente tutte le sfide lì per lì Però alla fine un centimetro, un chilometro l'importante è vincere sempre Quindi hai sempre superato quel tassello, adesso è toccato a me E mo, ragazzi, i rigori sono difficili però. La sfida più difficile Ora Ragnar per pareggiare la sfida, Fabio per chiuderla È casa tua, eh. tu devi per forza vincere Io la sta sfida super. Tu devi per forza Forza vincerla Fa come ti aspettavi la sfida Sta andando benissimo Ma pensavi che sarebbe potuto andare così O sta andando meglio delle aspettative Sì, la sfida sta andando bene eh, Comunque diciamo che le sfide Comunque sono molto difficili per Ragnar Comunque tiri liberi Shout out Sono in una posizione di vantaggio io Quindi è giusto che sia più in difficoltà lui Anche perché ovviamente il mio campo Ci sono un po' più abituato Comunque sta andando bene Belle sfide sempre equilibrate Adesso vediamo con l'ultima come andrà Andiamo con i calci di rigore Per vedere se effettivamente oh. Ragnar riuscirà a fareggiare le sorti di questa partita Siamo 2-1 uno con le sfide in totali. Ragazzi, datevi battaglia, buona fortuna entrambi. Sto abituati al peggio. Vedremo non riuscirò a battere. Parte Fabio, dice tira a sinistra oh! ed è così, palo! Sposta la Paro porta la Fabio. Oh, Adesso quanto è difficile a livello psicologico risollevarsi dopo un errore così grosso. Fabio, il oh, sinistro tenebroso oh, trafigge Rag che aveva intuito l'angolo, ma non è venuto giù abbastanza in fretta Uno. e la palla gli passa praticamente sotto il fianco sinistro. Eh. E adesso siamo pronti col terzo tiro. Dice chiude fre, vediamo se è così ed è così. E la mette sotto il set. Spiazza Ragnar e fa 2 a 1 E vantaggio Fabio Curiosa questa tecnica da parte di entrambi Di proprio giocarsela su praticamente un, un campo di calcio a <ride> 11 Però bella sfida lo stesso Ci stiamo divertendo tanto I ragazzi stanno tirando bene Fabio sta tirando molto bene Quarto rigore Fabio può mettere un'ipoteca sull'incontro Perché ora facesse gol insomma Finisce qui Parte Fabio Col mancino la vinta e Chiude ancora e spiazza ancora Rag. E mette un'ipoteca sull'incontro Vince Fabio Ma Adesso c'è l'ultimo tiro Insomma anche per Una presa d'orgoglio Da parte di Rag Che vuole accorciare le distanze e Non vuole finire sul 4-1 Bensì Eh se separarla Sarebbe ancora quel, quel eh, Di un gol eh, Questa la sbaglia Rag è concentrato Dice che la sbaglia 3 2 1 parte Fabio con Mancino ancora sotto l'incrocio come calcio Fabio però ho fatto vedere che sa mettersi, mettersi in mostra davanti a campi così, in una partita forse mi troverai meglio, cioè in situazioni diverse con giocatori, forse a differenza magari dei tiri liberi non so perché dico questa cosa ma mi ispira di più il, il movimento, il gioco mm. cosa che magari alla porta 11 dici non lo so il tiro, la, la giocata, non lo sai come va a finire, è mm. sensato cioè Quindi, perché, comunque che... ti muovi rispetto anche ai tuoi difensori cosa fanno? esatto esatto perché spesso tipo la porta 5 io mi muovo anche in base al difensore che è lì io do la copertura come se fossi un uomo in più cioè mm. faccio il difensore aggiunto per quanto riguarda Ragnar la scelta di optare per battezzare un angolo stile calcio a 11 com'è che magari hai deciso di optare per questo magari non aspettare il tiro e andare più con, con i riflessi la distanza è molto corta devo dire la verità quindi ho detto se imbecco l'angolo magari sai il secondo rigore dovevo pararlo però gli altri ho sbagliato e mi ha segnato ovviamente mi trovo davanti a uno che gioca a futsal e si vede, e si vede comunque Dunque. Adesso ragazzi, diamo le votazioni ai giocatori che oggi hanno giocato in campo. Parto io, parto con Fabio. Che senso? No, numero uno, numero uno. Okay, okay. Numero uno, numero uno. Okay. E poi Ragnar. Però le portate portazioni... Il massimo che abbiamo qui a disposizione. Perché? Perché? Ma così, okay, battezzato. Noi sarete alla scala di valori. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video. È stata una bellissima sfida. Io vi ricordo di mettere mi piace. Se il video vi è piaciuto, condividete. Commentate, attivate la campanella. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale di Ragnar. Signori, dai, eh, dai, cresciamo tutti quanti. Merita, ho detto un mese di del futsal. Un mese. Un giocatore completo cioè pensa che chi dice che nel futsal sono meglio fuori. Vi ricordiamo di restare sintonizzati che usciranno a video anche con altri ospiti. Alla prossima. Signori, alle prossime sfide, tanto ce ne saranno tante. Qua. Ciao ragazzi. Ciao